Ciao, io sono Laura di Kairos Comunicazione ed in questo video tutorial voglio mostrarti una funzionalità utilissima di Facebook, delle pagine Facebook, che è appunto quella della programmazione dei post. Ho già girato un video simile alcuni anni fa ma all'epoca l'interfaccia grafica di facebook era differente e per andare a pubblicare un post era sufficiente andare sulla bacheca cliccare su crea post inserire il nostro testo caricare il nostro contenuto creativo foto video e poi invece pubblicare il video programmarlo Adesso da settembre 2020 avrai notato che tu se gestisci una pagina Facebook che la grafica è sostanzialmente cambiata e che alcune funzionalità sono state spostate, alcune con passaggi che da un certo punto di vista possono sembrare anche più lunghi. Quindi oggi per andare a programmare un post dobbiamo andare sul menu che troviamo sulla parte sinistra della nostra pagina Facebook e cliccare su strumenti di pubblicazione. Una volta che abbiamo cliccato su strumenti di pubblicazione ci troviamo in questa nuova pagina dove sempre sulla sinistra vediamo la sezione dedicata ai post e quindi la pagina dei post pubblicati, programmati, delle bozze e così via. Dobbiamo cliccare sul pulsante blu Crea Post e a questo punto ci si aprirà questa finestra nella quale possiamo scrivere il contenuto del nostro post. Io scriverò semplicemente Prova perché mi serve appunto per farvelo vedere immediatamente e invece che andare a condividerlo ora ehm, clicchiamo qua su questa freccetta e apriamo un menu a tendina che ci dà la possibilità appunto di programmarlo clicchiamo su programma e qua Facebook ci dà un calendario e quindi possiamo scegliere la data immaginiamo di volerlo pubblicare domani 28 novembre alle ore 20 quindi selezioniamo la data, selezioniamo l'ora e clicchiamo su programma, programma posto. A questo punto carica la finestra di Facebook, la pubblicazione dice che è stata effettuata. Attenzione, non la pubblicazione, in questo caso la programmazione. Andiamo quindi sulla pagina post programmati e vediamo il nostro post di prova che abbiamo appunto programmato per domani 28 novembre 2020 alle ore 20. Se volessimo per caso riprogrammare questo post perché abbiamo sbagliato ore e data, basta che clicchiamo sul post da programmare, andiamo qua sulle azioni e possiamo appunto pubblicare il post, programmarlo di nuovo, annullare la programmazione o eliminarlo se decidiamo di non volerlo più pubblicare. Ecco quindi che la programmazione di post è un'operazione semplice e utilissima. e per poterla effettuare devi coprire veramente pochissimi passaggi. Se ti è piaciuto questo video lascia un like e condividerlo, se vuoi seguirci eh, ci fa piacere eh, quindi ti suggerisco di iscriverti al canale cliccando sulla campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblicare il nostro video inoltre ti suggerisco di vedere eh, il nostro corso gratuito facebook per il business disponibile sempre sul nostro canale youtube che trovi sotto nei link in descrizione grazie e alla prossima